Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale oggi impareremo come cambiare l'MTU allora come state vedendo dovete andare in impostazioni eh, dovete configurare la vostra rete, usa cavo LAN se avete il cavo LAN o o wifi se siete wifi, allora dovete impostare personalizzata ragazzi una volta che avete impostato personalizzata andate su tutte le varie impostazioni che avete e, eh, schiacciate ok ovviamente avanti avanti fino ad arrivare all'MTU ragazzi qui dovete mettere manuale in questo in questo riquadro ci cliccate sopra allora come vedete io ho 750 però posso cambiarlo a mia a mio piacere posso metterlo 800 posso metterlo 1.500 generalmente quando voi entrate è così è 1.500 ragazzi lo troverete MTU 1.500 poi se voi volete cambiarlo per fare missioni del ceo, missioni dell'MC o anche questo glitch che ho portato adesso sul canale dovete metterlo 750 o 800 in maniera tale da potervi trovare in sessione solitaria e poter fare tutto il cazzo che volete una volta fatto tutto date ok, invio fate tutti i procedimenti che ho fatto fate la verifica della connessione e il gioco è fatto ragazzi per riportare il vostro MTU eh, normalmente basta che fate la verifica della connessione rimettete in tipica invece che personalizzata e anche lì il gioco è fatto, ritornerà alla vostra connessione normale come sempre e avrete tutti i vostri settaggi detto questo il video finisce qui, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti